Buonasera, scusate il ritardo, eh, sono qui adesso per rispondere alle domande che mi avete mandato nel corso della serata di oggi, anzi grazie, sono tante, non risponderò a tutte quante, cercherò di dare però le risposte alle cose che mi sembrano più, più importanti. Cominciamo da un tema che ricorre nel cuore di, di molti e anche nell'attenzione dei giornali ed è il, il Teatro Valle, il futuro del Teatro Valle. Maria Matilde Romani domanda, può darci notizie sullo stato dei lavori del Teatro Valle? <ride> Ovviamente sì. Allora, forse qualcuno di voi l'ha letto, qualcuno lo sa, eh, il Teatro Valle è stato chiuso tantissimo tempo fa perché l'ente teatrale italiano, che è un organo dello Stato, ha di, è, diciamo, è stato chiuso a sua volta e quindi questo teatro uh, è stato dismesso dal, dallo Stato che lo gestiva. A quel punto, per salvarlo, delle artisti e altri hanno deciso di occuparlo e dargli una, vita, una nuova vita per tenerlo, e in un periodo piuttosto lungo, durato due anni, effettivamente grazie al loro, al loro impegno, alla volontà, alle attenzioni, si è costruito intorno al teatro un caso, un caso importante, un'esperienza che ha prodotto anche per la prima volta, lo statuto di una fondazione partecipata, c'è stato un grande dibattito, poi un'esperienza che nel corso del tempo è andata faticosamente chiudendosi, perché ovviamente tenere in vita un'esperienza di questo genere senza, no, in totale autonomia, senza nessun supporto, è difficile se non impossibile. Eh, nel 2014 il Comune di Roma si è impegnato a prenderlo in carico dal, dallo Stato per rimetterlo in sesto. Peccato che da allora al 2016 non, non si è accaduto nulla. Nel, nel 2016, pochi, poche settimane prima che il, la giunta Raggi prendesse, eh, sì, diciamo, prendesse responsabilità di governo della città, il commissario eh, Tronca eh, ha, firmato, anzi, ha approvato una delibera che consentiva... Eh, che, che si dava un accordo. L'accordo era tra il Comune di Roma, il Ministero dei Beni Culturali e il Demanio dello Stato, che in quel momento era il titolare del, del bene, perché il Teatro Valle entrasse effettivamente in possesso del Comune di Roma e potessero cominciare dei lavori di restauro e riabilitazione che sono necessari e che non si sono fatti in tutto quell'arco di tempo. Ora, nell'accordo nell che è stato firmato all'epoca, quindi no, dai commissari, da ministri, demani eccetera eccetera, è previsto, era previsto un programma di lavoro di circa 1800 giorni, stiamo parlando per così tanto per capirci 5 anni e mezzo, insomma in grosso modo, e, e diviso in tre fasi, in realtà mille giorni, cioè eh, tre anni abbondanti, eh, dedicati a lavori di messa a norma dell'impianto, perché sennò non è a norma, e poi altri per lavori di restauro. Ora, eh, questo, diciamo, questo lavoro qui è diviso in tre fasi. Una fase che prevede eh, delle, dei lavori priminali che sono in realtà gran parte la verifica dei lavori che devono essere fatti cioè che cosa è norma, che cosa non è a norma, eh, come funzionano gli impianti, qual è lo stato edilizio perché sono stati fatti tanti lavori nel passato in cui non c'è certificazione forse vale la pena sapere che quando siamo arrivati noi andiamo a cercare le carte del catastro del Teatro Valle e l'ultimo catastrofico del Teatro Valle risale al 1949 quindi per capirsi come non è stato aggiornato nel corso del tempo i cambiamenti che ha subito il teatro. Quindi noi abbiamo diciamo, affrontato e risolto tutti i problemi tecnici, non piccoli, perché il Comune potesse legalmente entrare in possesso del teatro e quindi spendere i soldi che aveva stanziato per fare i lavori. A dicembre di quest'anno abbiamo cominciato questa primissima fase di lavori che dicevo come riguarda, riguarda i, la parte preliminare e dei primi lavori in manutenzione ordinaria a cui ne seguirà una successiva eh, più lunga che riguarda i lavori di messa a norma. Che cosa abbiamo fatto però noi cercando di cambiare anche le condizioni che erano state determinate dall'accordo di valorizzazione? E cioè abbiamo, eh, a parte diciamo, risolvere i problemi che ci consentivano di intervenire, ma abbiamo dato un dato molto preciso alla Sovrintendenza capitolina che è l'organo del comune in carico di, dei lavori ed è quello di produrre un risultato in questa prima fase che ci consenta di capire se i lavori che seguono possono essere fatti per blocchi in modo tale da utilizzare almeno temporaneamente il teatro altrimenti, stanto quello che avevano deciso i predecessori, il teatro sarebbe stato chiuso inesorabilmente per un periodo di tre anni in realtà abbiamo una speranza, la speranza è che già in questa prima fase che dura 180 giorni, quindi dovrebbe concludersi entro giugno eh, possono essere fatti alcuni lavori in potenzione ordinaria minori che consentono un uso temporaneo del teatro questo però non lo sappiamo oggi, lo sapremo no? nel corso dei lavori perché i lavori che sono necessari sono anche lavori complicati e mi spiego in questo paese si cambiano leggi su, sulla sicurezza, sull'autorizzazione del pubblico spettacolo a un ritmo vertiginoso cioè chi voleva abolire una camera per fare più leggi Ogni tanto uno viene sospetto che forse sarebbe meglio averci una terza così smettono di fare no, una legge sopra l'altra, sto scherzando ovviamente, ma il problema è che si legifera eh, su legislazione e si crea un, un caos normativo per cui è sempre molto difficile capire no, quale sia la, la norma in vigore. ora. Bisogna immaginare che sono cambiate per esempio le norme di sicurezza nei luoghi del pubblico spettacolo e a queste norme di sicurezza si devono adeguare anche edifici storici che sono stati costruiti nel 600, nel 700, nell'800, secondo criteri completamente diversi che a loro volta sono soggetti a dei vincoli, perché sono dei beni di pregio architettonico, quindi non è che uno può prendere e decide che allarga le porte del Teatro Valle, perché tutto sommato no, ci sta anche un vincolo No? di tutela del, appunto, di belle arti, se vogliamo chiamarlo così, che impedisce di trasformare quell'oggetto lì perché quell'oggetto ha quel suo valore esattamente perché è stato costruito e concepito in quel modo. Quindi la messa a norma di un teatro come il Teatro Valle non è un'operazione no? semplicissima perché deve confrontarsi con questa doppia dimensione, la dimensione del fatto che bisogna produrre delle, norme, delle, diciamo, delle trasformazioni che corrispondono a norme di sicurezza, delle norme di sicurezza che sono state scritte per dei posti che sono diversi da quelli che sono i beni no, di rilevanza eh, culturale. Questa è la situazione all'interno di cui no, ci si muove per rimettere a posto il teatro Valle. Io ho molta fiducia che quest, avendo diciamo, riorganizzato il lavoro in questo modo noi si possa in un tempo civile riuscire ad utilizzare il, no, il teatro Valle almeno parzialmente e progressivamente metterlo no, a norma in modo tale che ne possa essere fatto un uso pieno rispettando però le qualità del bene. Eh, visto che sono così in diretta ne approfitto perché intorno a questa cosa del Teatro Valle c'è una specie di costante polemica, no? come se eh, di botto no? il destino del Teatro Valle eh, fosse diventato caro a persone che probabilmente hanno sempre avuto caro, ma che si sono diciamo, magari non sempre così fortemente impegnate no? a prendersene cura A eh, loro e agli altri che hanno diciamo, che hanno a cura la lezione del teatro Valle, voglio semplicemente rispondere che noi ce ne stiamo occupando, che lo stiamo facendo seriamente, lo stiamo facendo affrontando problemi che non sono stati risolti da un periodo molto lungo e che nel corso di questo lavoro noi il teatro alle a differenza degli altri, lo metteremo effettivamente nuovamente a disposizione della città. È una vicenda complicata, come sono un po' tutte complicate le vicende che stiamo affrontando, perché le ambiguità di no? gestioni approssimative si sono accumulate nel corso del tempo creando no? degli intrecci che talvolta sembrano irrisolvibili. Però è un po' come l'esercizio che si fa quando casca una matassa per terra. No? Il filo Si intreccia tutto quanto, uno per, per rifare una matassa ordinata bisogna che la sbrogli. Il Teatro Valle è una di quelle cose che richiedono di essere no? un lavoro di, di sbroglio, non saprei come si dice esattamente in italiano, molto, no? molto delicato. Noi abbiamo fatto già un bel pezzo fino adesso, un bel pezzo che nessuno aveva fatto finora e sulla base di questo effettivamente i lavori sono in corso e produrranno il risultato che tutti ci aspettiamo. Questo per quanto riguarda il Teatro Valle, forse ne ho parlato un po' a lungo, ma insomma penso... Almeno di aver dato un po' di informazioni che consentono di capire meglio no, la, la vicenda in sé. Eh, C'è un'altra domanda che, che mi avete lasciato in questa giornata di eh, attesa e riguarda il, la riapertura del planetario all'Euro e il Museo della Civiltà Romana. E, eh, allora, Di nuovo, è un'altra diciamo, un vicenda che assomiglia alla precedente. Che cosa è successo? È successo che il Museo della Civiltà Romana, eh, per essere a norma, eh, richiede degli interventi piuttosto importanti di revisione del, degli impianti. E, e di nuovo, la revisione degli impianti di, una, di, una, di un edificio che ha un pregio architettonico specifico non, non sono banali. Ma in ogni caso, al di là della banalità, è stata fatta una, una gara d'appalto all'epoca, quindi un parecchio tempo fa ormai, eh, ben prima che noi diciamo, arrivassimo, che non prevede il frazionamento dell'opera, quindi è stato fatto un intervento che riguarda tutto il museo della città romana. In realtà all'interno del museo della città romana risiedeva anche il planetario, eh, è bene sapere che diciamo, il a Roma è la prima città europea ad avere un planetario dopo il primissimo messo in Germania ed è un elemento di grandissimo eh, valore per la città, non solo per la storia ma perché probabilmente è l'unico vero presidio di promozione della cultura scientifica di una città che si è sempre molto curata della cultura umanistica e poco di quella scientifica nonostante sia la sede della probabilmente più importante scuola di fisica o una più importante scuola di matematica del mondo. Non so, come sapete, Fermi, Lombardo Radice, so, ce ne sono tanti di signori che hanno praticato la vita. Ora, quando noi siamo arrivati qui abbiamo trovato questa situazione che è eh, ancora quella di oggi, purtroppo, ed è quella di un planetario chiuso da tempo perché devono, dovevano partire, adesso finalmente partono i lavori di recupero del, del museo, ma eh, trasformato in una, una piccola struttura mobile eh, attraverso una gestione consegnata alla società del comune Zetema che eh, rende impossibile la, la, la, il godimento del planetario, soprattutto le scuole romane che hanno fatto un grandissimo uso al punto tale che le scuole romane hanno cominciato a portare i ragazzi a Napoli, una città della scienza in Napoli. Ma tra le primissime cose che io ho fatto è stata quella di mh, tentare di riprendere in mano questa, uh, questa, vic questa vicenda, perché il... Uh, mh, perché il tema, insomma, mi fanno vedere dei cartelli in cui no, mi dicono che cosa succede eh, ed è, mi distraggo perché sono, sono carini sono i commenti, i like, quindi grazie a chi, a chi lo fa e il dicevo il planetario è un è un elemento importante, tant'è che quest'estate abbiamo immediatamente cominciato a fare una primissima cosa che abbiamo fatto si chiama il luce alle stelle, abbiamo messo e, diciamo, gli astronomi che hanno lavorato e lavorano al planetario con loro abbiamo fatto tutta una serie di serate di osservazioni nelle, nelle piazze e grandi città cercando anche di costruire un antico discorso sullo ruolo delle piazze, costellazioni e via discorrendo e con loro abbiamo continuato a sviluppare progetti cercando di, fare, eh, di trovare una soluzione temporanea ma dignitosa, poiché i lavori del, no, di recupero del Museo della Città Romana sono, hanno una durata prevista di circa altri due anni. Qual è la strada che abbiamo percorso per eh, cercare di, far, di mettere in piedi un petario temporaneo ma grande, quindi che possa funzionare così come funzionava quello, quello precedente? È quello di individuare un'area eh, un nella città che ha delle caratter caratteristiche molto, molto specifiche, deve essere perimetrata, ci deve essere un controllo agli accessi, deve essere piana, bisogna appoggiarsi delle cose sopra senza che questo comporti degli smottamenti del terreno, deve essere se non di proprietà pubblica, ma almeno di proprietà di uno dei soggetti pubblici, Insomma, una roba, un insieme di circostanze complicate. Per posizionarci all'interno un geode con un diametro di 20 metri, che consenta di ricostruire la cupola del planetario nella sua interezza e quindi di riattivare il funzionario del planetario per un periodo per di circa due anni che mh, ci manca dalla conclusione dei lavori. Allora, lo dico qui tenendo incrociate le dita, ma penso finalmente di essere arrivato al, alla conclusione, cioè di aver individuato il, uh, il luogo e il, uh, la, la strada che ci porta alla realizzazione di questo geode grazie a un accordo con la uh, Cassa Depositi e Prestiti uh, che uh, insieme ai nuovi gestori ci consentirebbe di, di collocare il, il planetario temporaneo a Bello all'interno delle antiche dogane eh, a vecchio a via a san lorenzo è una soluzione di transizione però una soluzione di transizione bella nel senso che consentirebbe finalmente di eh, ritornare a godere a godere il planetario a questa diciamo, questa vicenda io sono particolarmente interessato e eh, a dispetto del fatto che non sia una questione di grande eh, attenzione pubblica. Mi sono interessato per una ragione profonda, secondo me. Come dicevo, noi siamo abituati eh, a considerare la scienza come una parte distinta dalla cultura. Si parla di cultura e scienza. Non è così. Cioè, la scienza è una componente fondamentale della nostra cultura il nostro paese per ragioni no, antiche ha fortemente privilegiato uh, la, la, la parte umanistica della cultura nella formazione delle persone ma anche nel dibattito pubblico tant'è che così uh, talvolta è stato difficile considerare intellettuali personaggi dello spessore anche di primo levi per esempio uh, um, perché l'idea è che un intellettuale sia qualcuno che è capace di manovare i concetti, no? i concetti della filosofia, no? delle arti umane. La verità è che le scoperte scientifiche, cioè la fisica in modo particolare, che è quella scienza che nasce per spiegarci come è fatto il mondo, in che cosa è fatto il mondo, partendo dalla sua no? analisi fino alla divisione, della materia, negli elementi essenziali. Lungo questo percorso ha scoperto che, che il mondo è radicalmente diverso e più complesso, il mondo reale, il mondo no, concreto, il mondo fisico, è radicalmente diverso e enormemente più complesso di quello che no, la fisica stessa immaginava alle, alle sue tendenze. E attraverso queste scoperte non solo noi abbiamo sviluppato eh, tecnologie e capacità incredibili di esplorare il mondo, ma in realtà si stanno diciamo, sviluppando concetti, nuovi concetti che modificano profondamente il modo con cui noi abbiamo il rapporto con la realtà quotidiana. L'idea che la realtà fisica sia il prodotto di... Diciamo, possa essere interpretata probabilisticamente e non in modo deterministico, cioè con la certezza, è qualcosa che modifica di, nel profondo il modo in cui noi ci rapportiamo se pensate al percorso che facciamo noi con, no, con i bambini, i bambini ci chiedono mamma, papà, zio ma perché no, questa cosa accade così? e noi rispondiamo perché a causa di allora è bene immaginare che nella, no, nella scienza moderna questa causalità rigorosa non è sempre presente e questo questa causalità così forte che informa tutti i nostri comportamenti e che noi tendiamo a non vedere così solamente in quelle espressioni dell'umano che sono, non so, la, la poesia o l'amore. In realtà è profondamente insieme nella natura stessa della, del mondo fisico. Questo cambia tanto. noi abbiamo. Questa società che è in grande cambiamento ha bisogno di cogliere dalla scienza interamente la ricchezza che questa è in grado di portare, che non è solo le tecnologie, non è solo diciamo, supporto ad attività economiche, ma è la capacità di interpretare e leggere il mondo con degli occhi integralmente nuovi. Il planetario, cioè l'insistenza, la volontà di riaprire il planetario, è un pezzettino, un piccolo, piccolo di un'azione che questa città deve fare per riconquistare la scienza a no? suo essere. E in questa città lavora... Il 50% della ricerca scientifica della, mh, pubblica del paese e hanno sede le più importanti scuole uh, di alta educazione scientifica. Questo universo qui non è stato coinvolto nel, né, né nel disegno della città né nel suo governo né a sostenere no, la crescita di quella città. Uh, siccome. Viceversa, no? avere questo quest universo integralmente parte di una politica culturale è un'enorme ricchezza, eh, sebbene diciamo, sia difficile, poi noi spesso facciamo così, eh, paghiamo ritardi a causa delle emergenze che no? ci travolgono ogni giorno. Questo tema è per me un tema fondamentale e questo piccolo intervento sul planetario è interamente integrato all'interno di questo ragionamento. Il ragionamento che peraltro avrà un effetto molto forte in un'attività un che abbiamo in corso in questo momento e che è il ridisegno del polo del contemporaneo. Eh, forse voi sapete che abbiamo approvato una, una complessa decisione a dicembre eh, con cui riorganizziamo parte del sistema di istituzioni culturali del Comune di Roma, attribuendo al Palazzo delle Esposizioni il compito di essere il fulcro di un intervento. Mh, Diretto, insomma, dire, dire, diretto, sostenuto, a cura della città di Roma sul tema del contemporaneo, dell'arte contemporanea. Allora, nel posizionamento di questo nuovo polo, noi ehm, stiamo dando come mandato eh, al, a coloro che ci lavorano il compito di trovare quella zona in cui l'arte contemporanea, la scienza e la tecnologia confinano, perché l'apertura... La, l'offerta di esperienza ai cittadini di Roma e ai turisti che in questa zona di intersezione è fondamentale per la cultura della città ma è anche un'offerta culturale che questa città non ha e non ha mai avuto. Quindi come vedete no, un planetario piccolo piccolo nel suo, no, nella sua specificità è parte di un, no, di, un, di, un disegno, di un disegno più grande. Confesso che mi dispiace molto di non essere riuscito ancora... A, a riaprirlo, però mh, allo stesso tempo sono piuttosto contento e mi sembra di aver finalmente trovato eh, la, la soluzione per, per farlo. Eh, mantengo ancora un po' di condizionali perché qui diciamo, tra le difficoltà che no, si affrontano nell'amministrazione il condizionale ormai è diventato una, no, un pezzo della lingua fondamentale, però ci siamo molto vicini e spero di poterlo effettivamente annunciare. Tra poco, sempre molto lungo, ma così cerco di raccontare un po', eh, erano Maurizio e Mary Sciarra e Mauro Piacentini che chiedevano sul museo della civiltà romana e sul planetario, Roberto Ciavatta eh, invece scrive assolutamente no al parco archeologico e Cosseo facciamo un'importante opposizione al progetto Franceschini, eh, è un piccolo invito a nozze a cui non posso, gradito invito. Allora spiego per chi, spiego, racconto per chi non, non conosce. A Roma, diciamo, la grande area archeologica centrale, sapete comprende i fori, il Colosseo, la Domusaria, i Mercai traiano, insomma è una cosa gigantesca ed è probabilmente, più, anzi è certamente il più bel parco archeologico del mondo. Ora, Prendetevi le fori imperiali, guardando il Colosseo, la parte sinistra del Comune, la parte, la parte a destra dello Stato. Non è esattamente così, ma insomma, quasi. In realtà il Comune ha la responsabilità di gestione anche di un pezzettino del lato destro. Eh, che cosa succede? Succede che un tempo fa il Comune aveva cominciato a discutere col Ministero mh, in modo che io non condivido pienamente, ma insomma ho cominciato a discutere su, sulla riunificazione di, no, della gestione di questa di quest area qui. Poco dopo il nostro arrivo, qualche mese fa, eh, in Parlamento eh, dei, dei parlamentari del Partito Democratico hanno presentato un emendamento a, in 77 diverse leggi e poi no, è stato respinto quattro volte, quinta volta è stata approvata nel, diciamo, quella che si chiama, nella legge finanziaria, la legge stabilita. Questo emendamento diceva delle cose assolutamente incomprensibili che riguardavano perché la posizione dei dirigenti, però la sostanza dell'emendamento eh, preludeva alla trasformazione del modo in cui il Ministero dei beni culturali gestisce il patrimonio archeologico di sua competenza nella città, che è tantissimo quindi noi, diciamo, io in particolare ho cominciato a fare delle domande dicendo, ma scusa signor Ministro, anzi signori parlamentari, voi dite questa cosa, ma se io capisco bene, in realtà quello che state dicendoci è che volete cambiare il modo in cui è gestito oggi, smantellare oppure costruire, mettendo insieme la parte dei fori vostri, il Colosseo, la Domus e un altro pezzettino, una specie di mega museo, e poi costruire fuori da questo un, tutta un'altra parte che è il residuo del patrimonio archeologico, storico-archeologico della città, che è gigantesco, affidato a un altro organo di gestione. È importante sapere che in questa trasformazione succede che il gestore dell'area archeologica oggi si chiama sovrintendenza speciale. La sovrintendenza speciale ha un perimetro, il perimetro è quello dell'area che l'UNESCO ha considerato patrimonio mondiale dell'Unità. La sovrintendenza speciale è speciale in quanto ha il potere di amministrare i soldi che ricava dalle attività che gestisce, quindi la sovrintendenza speciale di Roma che oggi ha la gestione del Colosseo dei Fori, dispone, salvo una quota che torna indietro al ministero, di, eh, diciamo, dei, dei cavi no? della gestione turistica di questi spazi, bisogna sapere che stiamo parlando di circa 60 milioni di euro, nella trasformazione proposta dal Ministero, che cosa succede? Che la sua intendenza speciale resta speciale, ma non ha più al suo interno il Colosseo di Fori, su cioè tutte le cose che producono oggi ricavi, e viene finanziata attraverso peraltro un negoziato, ma con una parte dei soldi che derivano da quelli no, della, diciamo, della good company, e invece la parte dei soldi della good company, che sarebbe la gestione del Colosseo, viene assorbita dal Ministero, della, ministero della, dei beni culturali, di attività culturali, che ha poi la facoltà di decidere come, no, come distribuirsi. Quindi c'è un primo elemento di sottrazione di una parte dei soldi da, da una diretta gestione de, di questi soldi per il recupero del patrimonio di Roma. Però c'è una cosa più importante, secondo me, ancora più importante, e cioè che costruire questo sistema che vuole costruire il Ministero, tra l'altro oggi sono crescenti opposizioni, no, ricorsi e via scorrendo da parte di organizzazioni sindacali, insomma, risponde a un'idea e l'idea è di trasformare di far diventare il Colosseo, i fori una macchina che produce soldi grazie al turismo ora in realtà i soldi che vengono prodotti da questa macchina li producono oggi sostanzialmente due posti sono il Colosseo e lo sarebbe il Palatino se fosse gestito come un soggetto separato ma la gran parte è il Colosseo Viceversa, una gestione di questo strumento come un unico oggetto chiuso, che cosa fa? Sottrae, come è oggi per la verità, eh, non è che cambia in questo, sottrae dalla fruizione della città questa grande, no? questa grande macchia. Però che cos'è cos diciamo, il peggioramento rispetto a oggi? È che nel momento in cui io, io Ministero, decido di come dire, considerare l'obiettivo della produzione dei soldi attraverso quell'area lì, l'obiettivo principale... E separo quell'area dal resto della città, vuol dire che io creo, come dicevo, una good company che fa i soldi. Che poi teoricamente dovrebbe occuparsi no, di non solo di dare soldi, ma di essere un volano per la promozione del resto del patrimonio archeologico. È vero che è ovvio che se io sono il gestore della good company, non ho nessun interesse particolare a no, preoccuparmi di, no, di attività di promozione del restante patrimonio romano. Ne cito una, l'Appia, così tanto verrà no? per capire di cosa stiamo parlando. Cioè La città è interamente cosparsa di patrimonio e noi non possiamo immaginare questa città come una serie di musei che si incastrano nella vita delle persone bloccante, dobbiamo immaginare al contrario una città che vive dentro il patrimonio e che dal vivere il patrimonio produce sicuramente ricchezza attraverso la ma non solo la allora, Quello che io ho proposto al ministro, al ministro era, senti, ma invece di fare questa cosa qui facciamo un'unica grande area su tutta la città, all'interno di cui si identificano delle isole il Colosseo, il Palatino la Musarea, il Mercato Italiano più piccolo, i musei che sono sì gestiti no, come musei ma tutto il resto è il luogo della città, è spazio dentro cui si vive è spazio in cui si può fare ricerca ora Immaginate la differenza della qualità della vita delle persone ma anche della vita dei turisti nel momento in cui lungo questo percorso uno riuscisse a camminare da Celio fino al Circo Massimo senza impedimenti o addirittura lungo Caracalla o dal Colosseo attraversare fino al Campidoglio e arrivare al Teatro di Marcello. Noi con un'impostazione che non immagina il patrimonio semplicemente come un attrattore di turismo ma come un elemento fondamentale di disegno della città, potremmo trasformare Roma in un posto veramente unico al mondo, in cui ovviamente il turismo viene, ma non viene per stare l'ora e mezza necessaria a visitare quella, no? a consumare il museo, ma viene per vivere quella città. E le persone che vivono a Roma avrebbero la possibilità di vivere e sviluppare economia ad alto aggiunto, esattamente grazie a disponibilità di questo patrimonio qui ci sono due visioni del ruolo no? che la cultura e il patrimonio ha lo sviluppo del paese che si, no? che si uno che lo considera un meccanismo che serve per produrre una macchina che serve per produrre soldi, massimizzare i soldi e il turismo l'altro è una visione che immagina, immagina, sa perché ci sono processi nel mondo che funzionano così che attraverso una gestione diversa si produce più ricchezza e più ricchezza distribuita e poi, Uh, uh, uh, e poi naturalmente noi come comune abbiamo, no? uh, abbiamo difficoltà a confrontare le scelte del, del governo perché sono scelte del governo che intervengono all'interno delle proprie responsabilità però il fatto di aver sollevato questo dibattito ha prodotto il fatto che oggi se ne parla che se ne discute e che sta crescendo un'opposizione Spero sinceramente che il fatto di, no, di averla sollevata, di aver aperto la discussione consenta, no, di spinga il governo a rivedere la decisione e soprattutto consenta di fare una discussione molto più seria sul ruolo no, che la cultura ha nel nostro sviluppo. Mi dicono che parlo troppo, no non mi dicono questo, mi dicono la verità che c'è poco tempo prima di andare online, quindi volevo dare eh, un'altra risposta pensavo di farne 5, invece mi fermerò a 4, però eh, Giuseppe Gugliotta scrive a parte che c'è il assessore, lascia da parte Sessore, lascia la parte della stima che apprezzo, non, non è, però dice, vengo alla domanda culturale e inizio con la parola acqua, l'acqua ha in sé un fascinoso richiamo ancestrale, dire acqua a Roma vuol dire tevere, ho davanti agli occhi e nella memoria piacevolissimi momenti attorno alla Senna a Parigi e persino alla Darsena di Milano. Momenti di assoluta e piacevole convivialità, l'acqua illuminata poi di notte aumenta il suo fascino. Mi domando quali siano i suoi progetti sull'uso culturale e turistico del Tevere. Grazie. Grazie a Giuseppe e prego. Ora, eh, magari qualcuno di voi ha, ha avuto la fortuna, penso, sono convinto che si tiene la fortuna di, di vivere il Tevere il primo gennaio di lungo il lungotepio quando l'abbiamo chiuso al traffico è trasformato in un'area pedonale lunga un chilometro con un centinaio di, no, di artisti, di spettacoli che viaggiavano insieme. Eh, il, Tevere, il Tevere è un punto fondamentale della città e la verità è che la città lo ha perso nel momento in cui sono stati costruiti gli argini, all'inizio del Novecento. Sono stati costruiti gli agi perché il Tevere è un fiume torrentizio, quindi no, poi, chiunque di noi si, si ricorda le recenti immagini dell'acqua al colmo di Ponte Milvio piuttosto che quando piove e considerando che andiamo incontro no, a un cambiamento sempre più sostanziale del, del clima e delle precipitazioni, il tema esiste. Però è evidente che noi dobbiamo recuperare Dobbiamo, vogliamo recuperare il Tevere alla, alla vita della città? Lo abbiamo fatto eh, con l'operazione del primo di gennaio e lo faremo di nuovo. Qual è la difficoltà? Eh, abbiamo recuperato il lungo Tevere, non, non il Tevere no? eh, le banchine anche perché era inverno e quindi non era, diciamo, proprio raccomandabile stare, diciamo così, pre, prossimi all'acqua non, non eravamo in grado di prevedere se ci fossero stare pieno o meno faceva bel tempo ma non, non abbiamo saputo il, il Tevere il lungo Tevere è asse fondamentale di circolazione del traffico veicolare città. quindi chiudere, <impev obrigado> immaginare chiudere blocchi di Tevere è stata un'operazione molto, molto complicata e anche molto sperimentale e voglio nuovamente ringraziare i Giurbani per il lavoro che hanno fatto in quella circostanza perché era delicato, una giornata speciale, però chiuderlo ha dimostrato ha una cosa, ha dimostrato che si può vivere una parte della città in cui non c'è offerta commerciale perché sul lungotevere non ci sono i negozi, tant'è che peraltro alla fine di una giornata in cui sono passate circa 15.000 persone per ora, quindi un numero enorme, non c'era un pezzo di carta per terra. Eh, che si può vivere la città e degli spazi che non siamo abituati in un modo completamente diverso, che non è legato diciamo, al consumo no, di, di, di merci, è legato, deriva dal piacere di riscoprire la bellezza della città, di stare insieme, e di farlo con uh, la presenza di, no, di spettacoli, di, di ogni razza, di ogni natura. E' è importante... Magari non tutti si sono accorti, ma eh, qualcuno forse sì. Non abbiamo costruito grandi palchi, non abbiamo costruito scenografie. La scenografia delle, no, delle cose che succedevano era la città stessa. Questo ha creato un clima incredibile su, sul Tevere di persone che avevano il piacere di stare insieme. Ora, noi abbiamo fatto subito dopo il Capodanno una riunione con il comandante dei Vigi Urbani, il suo vice, per capire quali altre zone della città possiamo chiudere zone che sono caratterizzate da questa, da questa città sono, fatte, sono viste da noi come luoghi di in macchina non sono più parte della vita puntando sul Tevere non solo sul Tevere noi abbiamo individuate altre due per il momento nel centro della città poi stiamo lavorando su, sulle zone periferiche una è il pezzo che va dall'Argo argentina fino al Tevere, il, il corso vittorio e il corso Rinascente, sono di nuovo, il corso rinascimento è più pedonale ma il corso vittorio è il posto in cui le macchine passano li vediamo l'altro è il tratto di Tevere che collega il Ciccone massimo no? fino alla, diciamo, alla sinagoga, fino all'Argoreno e dall'altra parte fino a Testaccio. E di nuovo il pezzo di Tevere che abbiamo chiuso. Allora, noi stiamo programmando per uh, probabilmente la notte di San Lorenzo una nuova chiusura del tratto di Tevere che abbiamo chiuso a Capodanno. E poi stiamo pensando a un capodanno dell'anno prossimo, sulla scia di quello che abbiamo fatto, in cui cominciamo al circo massimo, però a questo punto continuiamo su tutto il pezzo del Tevere, che continua fino, no? fino al Garena e tutta dall'altra parte. E poi nel corso dell'estate faremo, uh, in primavera vogliamo provare a fare questa chiusura. Del, uh, sulle banchine proveremo a lavorarci, c'è una difficoltà sulle banchine perché le banchine sono gestite da autorità di Bacino ed è importante sapere che l'autorità di Bacino, la regione, ha dato in concessione Ventennale credo, adesso non so, forse anche più a lungo. Eh, le banchine per fare le bancarelle che normalmente ci sono, ci sono d'estate, e, e lì bisogna, bisogna provare a capire in che modo si può raggiungere un accordo per cui almeno un pezzo no, del tevere possa essere recuperato ad altri usi, non solo a un, un mercatino un po' scadente se devo dire la verità. E ci piacerebbe farci una spiaggia come è stata fatta su. No? in altre città europee però non possiamo metterlo perché non dipende solo da noi ma ci piacerebbe così adesso io provo a leggere un po eh, rapidamente qualche qualcuna delle domande che sono arrivate sì. diciamo un messaggio dagli Stati Uniti che arriva che non ha eh. dei commenti che non il presidente eh. diciamo il prossimo capodanno a Roma sembra di aver anticipato la risposta. Eh, forse forse eh, sui San Pietrini di manutenzione non credo di dare una risposta io direttamente, però eh, sapete, la manutenzione stradale è un lavoro complicato e questi commenti mi perdo no, quelli che vorrei rispondere ora i centri culturali eh, distribuiti io noi, insomma qui sì, sempre io ma sempre noi, no? e noi il governo noi sono persone che lavoriamo insieme no? qualcuno prende le responsabilità e decisioni ma il lavoro si fa in tanti eh. i miei collaboratori gli uffici la giunta insomma noi abbiamo, riconosciamo alla rete delle biblioteche romane una funzione fondamentale, queste sono 40, 40 che sono diciamo, lungamente neglette e non mai considerate un elemento centrale della ricchezza della città. Eh, quindi noi abbiamo indicato nel, nel sistema delle biblioteche uno, un elemento fondamentale, perché le biblioteche non sono più un luogo dove si legge, ma sono dei presidi culturali nelle, no? nelle città. Sono il sistema è vostro, qui. Le istituzioni culturali centrali possono entrare in contatto no, con i cittadini, anche se dobbiamo rendergli possibile l'accesso no, alla programmazione culturale che nasce nelle istituzioni centrali, ma bisogna renderla accessibile lungo tutto il territorio. Le biblioteche sono l'elemento strutturale centrale di questa cosa, tant'è che noi abbiamo fatto fin dall'inizio un lavoro di connessione tra il sistema di biblioteche e le istituzioni culturali centrali. Sto parlando Palazzo di teatro di Roma, Musica per Roma e per la prima volta li abbiamo fatto lavorare tutti quanti insieme durante il capodanno. Da questo sono nati dei protocolli di collaborazione tra le biblioteche e alcune di queste istituzioni che ci consentono di portare nelle, no, nelle periferie una programmazione culturale e delle attività che altrimenti non sarebbe possibile. Ora, noi abbiamo una, una difficoltà oggi vera ed è eh, la limitazione di risorse disponibili per eh, i lavori di manutenzione straordinaria, Sapete che come Roma ha un patrimonio infinito, gigantesco, che non è stato, su cui non è stata fatta manutenzione straordinaria per anni e quindi eh, è in più un debito che più o meno tutti quanti conoscete e quindi abbiamo bisogno no, di razionare al massimo gli interventi per renderle, no, per renderle disponibili e fare... Eh, manutenzione straordinaria, cioè far stare i posti bene e far lavorare e di eh, rafforzare la dotazione di, no, di risorse umane che lavorano, però stiamo lavorando su questo e stiamo anche lavorando sulla copertura del territorio nelle zone in cui non sono coperte, sono 40 ma ci sono delle grandi concentrazioni, questo per una ragione essenziale perché nel passato si è aperta una biblioteca dove c'era un posto disponibile, Quindi qualche volta sono venuti tanti posti disponibili un posto dove sono aperte. Diciamo, Stiamo facendo noi il contrario, a cui trovare posti disponibili laddove non c'è l'offerta. Il nostro obiettivo è quello di aumentare significativamente l'offerta al territorio e di collegare la rete dei cittadini con la rete della città metropolitana, perché il problema non è solo l'interno della città ma anche tutto il territorio confinante, e quindi passare a un numero di circa 60 nei prossimi anni integrando in questo una serie di centri culturali che sono stati abbandonati, piuttosto, tipo l'Ezza Morante e i teatri Cintura, che dal prossimo mese cominceranno a essere coordinati dal Teatro di Roma. Grazie. Io, così come avete capito, mi piace raccontare le cose ogni tanto, però il tentativo è quello di dire, consentire a ciascuno di capire un po' meglio no, in che consiste il lavoro quali sono le ragioni per cui uno fa certe scelte, quali sono le difficoltà, quali sono i limiti, i pregi di quello, di quello che si fa. Eh, tornerò a fare questo, questo esercizio di, di confronto con voi, la mia, io stesso e i miei uffici sono piuttosto disponibili, a volte non siamo capaci di rispondere a tutti quanti perché sono in tanti quelli che domandano, però lo facciamo con grande piacere. Vi auguro una buona giornata a tutti, a presto.